È molto bello tutto quello che stanno dicendo i colleghi, soprattutto il collega De Priamo, perché le responsabilità ci sono, ci sono tutte, ci sono a partire da chi li ha aperti i campi Rom. E, ed è anche sbagliato dire che è un fallimento il nostro piano di, di chiusura dei campi, perché noi in effetti li stiamo chiudendo e qualcuno di meno già ce ne sa. Quindi eh, state sereni su questo, su questo fronte, non è eh, assolutamente come state dicendo, capisco che scocci quando le cose vengono fatte e vengono fatte dagli altri. E, eh, appunto perché noi ci stiamo preoccupando eh, anche di queste situazioni, io vi informo che martedì prossimo ci sarà una co in commissione l'audizione del, del dottor Zagari e probabilmente anche del dottor Cardilli per la situazione di emergenza in tutte, eh, sia nei campi Rom eh, che in tutte le altre situazioni emergenziali. Eh, poi sarebbe anche bene che eh, i colleghi si studiassero un po' di cose perché eh, il Selam è un palazzo occupato, ma la storia è molto particolare e le persone non si, che non si sa che titolo stanno là sono dei rifugiati politici, quindi penso che se Studiassero un attimo le cose che riguardano la città, forse saprebbero di che cosa parlano. E noi su questa mozione ci asserremo anche perché ne abbiamo già approvata uno simile e perché stiamo lavorando anche su questo e, e quindi non, non crediamo che si possa eh, dire di sì a delle cose che già si stanno facendo, già si sono chieste e si sono votate. E, e, cioè cerchiamo di ottimizzare il tempo e di ottimizzare anche le proposte per cortesia grazie